Risultati dell'applicazione di due prodotti NSP di base. Con aggiunte, 5 persone entro 1 mese. Nozioni di base su ultrabioma e DTX. Perché questi due prodotti? Perché un mese? Questi sono i prodotti perché la NSP Company li consiglia per la disintossicazione, il supporto del fegato e la protezione antiossidante. Un mese perché le persone hanno appena scoperto il mondo di NSP. Allo stesso tempo, Persone con obiettivi diversi hanno iniziato a prendere questi prodotti. Sono riusciti. Continuano a prendere il prodotto NSP. Impossibile tacere sui risultati. Anche i primissimi. Gli ingredienti sono simili. Questi prodotti hanno una composizione simile a ultrabiome. L'oclo, zinco, grepino, curcuma, oliva, clorofilla. La stevia è un prodotto per la salute dell'apparato digerente. La stevia agisce come esaltatore di sapidità. Sicuramente un tale esaltatore di sapidità non è stato scelto per caso. La glutammina aiuta a prevenire la sindrome dell'intestino permeabile. È questa sindrome che è considerata l'inizio delle malattie allergiche e autoimmuni. Ultrabiome è dedicato al video sul nostro canale YouTube. Nozioni di base DTX Questo prodotto combina quattro prodotti NSP. Il primo, combinazione di cardo mariano. Una compressa di questo prodotto è in ogni bustina. Come parte di questo tablet. Cardo mariano, tarassaco, cardo mariano, colina, inositolo, acetilcisteina, vitamina A, vitamina C. Questo è un potente supporto per il fegato e un aiuto antiossidante per tutte le cellule del corpo. Secondo prodotto, super antiossidante: nella composizione di curcuma, rosa canina, cardo mariano, tocotrienoli, fitosteroli, licopene, acido alfa-lipoico. Una compressa di questo prodotto è in ogni bustina. Terzo prodotto, equilibrio alla cannella. Quattro capsule di questo prodotto sono in ogni bustina. Cosa c'è nella composizione? Cannella, fieno greco, astragalo, bardana, fico d'India, nopale e tarassaco. Quarto prodotto, Bacillus coagulans. Contiene microflora utile, che è dedicata a un video separato. Ogni bustina contiene una capsula di Bacillus coagulans. Il produttore consiglia di assumere una bustina di DTX Basics una volta al giorno prima dei pasti. Chi ha usato questi prodotti? È successo così che 5 persone hanno iniziato a prendere questi due prodotti quasi contemporaneamente. Due donne che hanno finito di allattare. Entrambi sono in sovrappeso. Uno, con un'altezza di 1,65 m, ha un peso corporeo di 89 kg. L'altro, con un'altezza di 1,72 m, Aveva un peso corporeo di 95 kg. Entrambi hanno deciso di iniziare il processo di normalizzazione del peso corporeo. Un uomo dopo aver preso antibiotici. Era Covid. Ha preso un antibiotico epatotossico. Il medico ha consigliato in modo profilattico di migliorare il fegato. Una donna in menopausa, con colesterolo alto. Alla domanda su come migliorare il corpo. Un adolescente con ipotensione, dopo l'angina, lo stato di letargia. Mancanza di forza ed energia non è passato per più di sei mesi. Sfortunatamente, il caffè del mattino non ha aiutato. L'abuso di caffè ha portato a problemi cardiaci e crampi addominali. E non c'era più forza. Due donne dopo aver finito di nutrirsi. Come perdere peso per le donne che allattano? Non c'è modo. Completa la missione principale. Dai da mangiare a un bambino sano. Dare i massimi benefici e nutrienti. Dare protezione dalle infezioni. Dai tutto ciò di valore che l'allattamento al seno dà, compreso tempo inestimabile di comunicazione con il bambino. Durante l'allattamento al seno, le diete rigide allo scopo di perdere peso sono impossibili. Se dopo la fine dell'allattamento al seno è necessario perdere peso, fai la scelta migliore. Cosa è successo a queste due donne? Nessuna dieta rigida. Aggiungendo alla dieta due bustine di ultrabiome e una bustina di DTX Basics. Entrambi sono stati in grado di perdere peso. Come era? Al mattino prima dei pasti, una bustina di DTX Basics. Nel pomeriggio, un'ora prima di pranzo, una bustina di ultrabiome. Invece della cena, un sacchetto di ultrabiome. Cos'altro è stato aggiunto? Due compresse del super complesso al giorno. Capsula di Super Omega 3 e capsula di lecitina al giorno. L'hanno bevuto tutti d'un fiato a pranzo. Perché sono necessari i prodotti aggiuntivi? Per correggere le carenze nutrizionali. Per un supporto nutrizionale mirato del sistema nervoso. Per migliorare il metabolismo. Per un recupero più rapido. Una donna ha avuto disturbi del sonno dopo il parto. Le nonne e il marito hanno aiutato con il bambino come meglio potevano. Ma ancora la donna non riusciva a dormire a sufficienza. Le è stato chiesto di aggiungere magnesio e valeriana. Magnesio ad ogni pasto due capsule. Valeriana. Tre ore prima di coricarsi, tre a quattro capsule. Quindi entrambe le donne hanno ricevuto Ultrabiome 2 bustine al giorno DTX Basics una bustina al giorno Super complesso, due compresse al giorno Super Omega 3 e Lecitina 1 capsula al giorno Una donna ha anche bevuto magnesio due capsule ad ogni pasto Valeriana 3 ore prima di coricarsi 3 a 4 capsule Quali sono i vantaggi di questa combinazione di prodotti NSP? Supporto epatico molto attivo Leggero effetto coleretico, adsorbimento e dialisi parietale nel colon. Piantare una microflora benefica, eccellente apporto del corpo con sostanze nutritive molto importanti. Copertura mirata delle carenze nutrizionali. Valeriana. Lenisce, aiuta ad addormentarsi. Magnesio. Compensa lo stato carente. La carenza di magnesio si manifesta con uno stato nervoso e insonnia. Super complesso NSP. Fonte di 24 minerali e vitamine. L'enorme valore nutritivo del supercomplesso è spiegato semplicemente. I migliori professionisti creano formule di prodotti di altissima qualità. Cos'è una formula di prodotto ben formulata? Questi sono compatibilità di tutti i componenti, rafforzamento reciproco degli effetti, sinergia, assorbimento ideale, rapida copertura dei deficit, contenuti molto ricchi. Un posto speciale è occupato da sostanze che disattivano l'eccesso di cibo causato da carenze nutrizionali. Cromo, iodio, selenio, ferro da stiro, rame, la mancanza di qualsiasi oligoelemento o vitamina, minerale può manifestarsi con voglie eccessive di dolci, ipercalorici, per assumere calorie extra. Spesso mangiamo troppo a causa di carenze nutrizionali. Manca qualcosa di importante. Il corpo non può spiegarlo, ma può accendere la reazione di ricerca. Cos'altro mangiare? Un tentativo di sopperire alla mancanza di qualità in quantità. L'eccesso di cibo come un modo per combattere la mancanza di sonno e riposo. Incapacità di mangiare grandi quantità di cibi che disintossicano. Mele, cavoli, fagioli, lenticchie non sono raccomandati per l'allattamento a causa del rischio di problemi alla pancia del bambino. Per le madri che allattano, questo è un elenco molto rilevante delle cause dell'obesità. Fornire al corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Rafforzare il sistema nervoso. Lecitina, omega 3, magnesio, Super complesso, è per questi scopi che sono stati scelti. Quello che è successo? Molte cose. Nel primo mese, la donna che aveva difficoltà a dormire finalmente riuscì a dormire. Il sonno è tornato alla normalità. Entrambe le donne hanno notato di aver perso il desiderio di mangiare molto. E questo desiderio era sicuramente lì. Muoversi è diventato più facile. Le gambe sono diventate più leggere. La schiena non dà fastidio. Fa male spesso, soprattutto a fine giornata. La diminuzione del peso corporeo per entrambi durante il primo mese è stata di 3,5 kg e 2,5 kg. Le diete non sono state seguite. La ricezione dei prodotti NSP continua con grande desiderio. Tutto funziona. L'uomo dopo il Covid è stato trattato. In effetti, la sua vita è stata salvata. Sono stati utilizzati diversi cicli di un antibiotico epatotossico. Secondo gli esami del sangue, la situazione è molto vicina alla diagnosi di epatite tossica. Dieta, nessun carico tossico, divieto di alcol, fumo e fast food. Queste sono le raccomandazioni del medico. Ma non è tutto, è anche auspicabile aggiungere qualcosa che sostenga il fegato. Questo è qualcosa. Due prodotti NSP, e in aggiunta a loro lecitina e super omega 3. Dopo un mese di assunzione di questi prodotti, c'è stata una ripetizione degli esami del sangue. Il fegato è sano. Ultrasuoni del fegato sembra sano. Non ci sono segni di danno epatico tossico. La persona vuole continuare a prendere i prodotti NSP e provare qualcos'altro. Una donna in menopausa con colesterolo alto. Alla domanda su come migliorare il corpo. Ho usato solo due prodotti. Il problema con la è stato risolto. C'era appetito. Ho iniziato a sentire più forza ed energia. Ho iniziato a camminare quotidianamente per un'ora al mattino e alla sera. I livelli di grasso nel sangue sono tornati alla normalità. Vuole continuare a prendere i prodotti NSP? È molto interessato ai prodotti Everflex e al calcio con vitamina D. Un adolescente con ipotensione, dopo un mal di gola, lo stato di letargia, mancanza di forza ed energia non è passato per più di sei mesi. Sfortunatamente, il caffè del mattino non ha aiutato. L'abuso di caffè ha portato a problemi cardiaci e crampi addominali. La forza non c'è più. Entro un mese ho preso due prodotti di base, oltre a super omega 3, magnesio, lecitina e super complesso. Dopo un mese di ricovero, ci sono forze, c'è energia, non c'è bisogno di caffè. La salute è migliorata, l'assunzione di prodotti NSP continua. NSP crea ottimi prodotti per la tua salute. Sfrutta pieno l'NSP.